Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Io sono Maffi e oggi andremo a fare una ricetta semplice con le verdure, con le melenzane in particolare, sia per quelli che possono mangiare lattosio e quindi mozzarella eccetera, che quelli che non possono mangiarlo. Quindi, per tutti quelli che non possono mangiare lattosio per intolleranza o per varie diete alimentari, possono sostituire il formaggio grattugiato con delle noci di macadamia grattugiate o, se preferite, anche delle mandorle o delle noci, e che danno molto gusto. Sono ah, per questa ricetta abbiamo bisogno di ingredienti semplici come pomodoro fresco, basilico fresco e parmigiano grattugiato o noci di macadamia. E poi abbiamo bisogno di olio extravergine d'oliva, sale, pepe e mozzarella. E ovviamente delle nostre melenzane che sono importanti per la ricetta perché andremo a fare degli involtini e con la pasta. Quindi anche pasta integrale se non potete mangiare la pasta normale di grano. E invece poi le melenzane come faccio io potete mangiarle grigliate oppure fritte. Adesso vi lascio alla video ricetta tutorial. E ricordate se avete suggerimenti o avete qualche ricetta da proporre scrivetemelo qui sotto nei commenti. Ecco qua le nostre melenzane in voltino. Queste qua sono senza mozzarella e senza formaggio. Quindi con le noci di macadamia grattugiate, il basilico sopra e il pomodoro fresco. Mentre queste sono con il formaggio da mozzarella. La ricetta è terminata. E se vi è piaciuta, lasciate un like e commentate. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella. Così vi arrivano tutti gli aggiornamenti dei miei prossimi video. Un bacione!